Domani, martedì, 8 marzo, una nuova puntata di Attenti a quei tre. Parleremo di salute dell'intestino con il dottor Ubaldo Carlone, nostro ospite, e continueremo ad analizzare quelli che sono eh, i benefici di cibi di un certo tipo e quelli che sono invece gli effetti collaterali di altri cibi che poi da cibi diventano a volte addirittura milenie. Domani sera alle ore 22 sul canale YouTube Vincenzo D'Amato Ipnosi e sul canale Facebook, sul gruppo Facebook Psicologicamente. A domani!